Thank you. Il nostro maestro Carcatella. <ride> Carcatella è uno che prestosisce anche lui il nostro giornale, Donino Caccatella, 85 anni, il 30 maggio. Il maestro Caccatella è una firma che prestosisce le nostre pagine a una la rubrica mensile sul tennis, scritta a penna e una tradizione in relazione. Una, un esercizio romantico puntuale attento il maestro continua a, a raccontare di uno sport che continua a regolare grandi emozioni sia sul locale che nei campi tornei internazionali conoscenza questo è per cadere la cadena, voglio raccontare questo piccolo video abbiamo pubblicato il 30 novembre l'elenco delle 11 persone che avevamo eh, premiato lui è venuto in redazione ci ha portato la sua pubblicità mensile e giornale ha scoperto e ha detto no un'altra volta in azione della posta con una nuova lettera scritta a mano questa volta per, me, per ringraziarmi ed è una cosa che a meno a me ha molto emozionato perché questo è un vero che e leggere qualcosa scritto a prima è una cosa complicatissima mm -hmm. ma grazie, per... grazie a maestro grazie a te. Io ringrazio per essere stato invitato perché mi fate di entrarci come cavolo a il campo d'azione un po' secondario invece non lo è perché parliamo